sarà di 100 euro. Questo è... È già qualcosa, è già... È già... Quindi quest'anno, fra i film che ho guardato, che abbiamo visto, eh, ne abbiamo scelto uno che secondo noi, appunto, rientra nei canoni del premio Antani e che quindi, lo ripeto, è di diritto in finale, cioè non deve fare niente, così come il corto è già pronto e è già stato selezionato. Quest'anno, abbiamo scelto le social ego dei Jackson Allora, se vediamo l'ottobre, di solito l'unica libertà che vi lascio, se volete, anche se per me era perfetto, era perfetto così, non potete rimontarlo, sì. cambierai il finale, che era un po' del però se volete potete aggiustare le musiche, magari se gli va ad aggiungerle, o così. però così com'è è stato selezionato. Vi leggo la motivazione, perché è bellissima, è nello studio italiano. Quindi... Per aver saputo interpretare in chiave moderna dello spirito tipico della commedia all'italiana alcuni aspetti, era questo che ci ha convinto, e comportamenti della società. Questo che diciamo solleva un attimo, e evolve il, il primantano. Soprattutto avendo ironizzato sulla forza dei social anche sui loro aspetti negativi. Quindi ancora complimenti e ci vediamo tutti. Grazie. Fase 2. Siamo pronti? Fase 2? Benissimo, allora proseguiamo con le menzioni speciali. Grazie ad, Amenic, a, a, ad Antani, naturalmente Antonio Capra, complimenti ai ciak sì. E passiamo alla menzione speciale di Amenic Cinema. E quindi chiamiamo sul palco i rappresentanti dell'associazione Cinefila Cremasca, Moreno Comotti, Antonio Sati, Denis Paciocchi, Daniela Caizzi Sola. Perché le ragazze sono molto più diciamo introverse. Prego. Grazie a Cremona Pallosa, grazie ai gestori del Cinema Filo. È sempre una meraviglia quando ci chiamate, grazie. Allora menzione speciale per il cinema, motivazione, quelle più numerose e gustosamente esplicite citazioni cinefide, la menzione speciale va a latte scremato. Signorai, grazie. Bravo. Siete Cinema, assolutamente evidente non abbiamo, non abbiamo niente da fare quindi sì è no, bravo, bravo. Grazie. Eh, grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie ora? grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie grazie Passiamo ai premi, a... passiamo a una menzione. C'è un Cisi, chiamiamolo. Andrea Cisi. Uh! Buonasera, buonasera. Partiamo con una menzione speciale del per tagliare la testa al toro. Menzione speciale per il messaggio ambientalista e sociale nel finale, il modo quieto di porro, cuculli fuori contesto. Dai, grazie, noi veniamo da Genova e ci siamo davvero divertiti a fare sto corte. Non ci aspettavamo di vincere niente, ma... Grazie. I premi con le targhe. I premi con le targhe, molto bene, giusto? Sì. sì. Se, non, se, se dal fantasma dell'opera non arrivano altre indicazioni Pronti? con il premio per la migliore interpretazione, ricordiamo senza distinzione di genere, quindi il miglior attore o la miglior attrice di questa tredicesima edizione Consegna. del De singolo. Niente, ci siamo riuniti in conclave di dietro per decidere tutto, siamo riusciti a decidere anche quello per esatto per l'interpretazione. Allora, prima di dire chi l'ha vinto, io direi perché. Ok. Per l'interpretazione naturale, spontanea e cinematografica, il premio. Guardarlo, va a Davide Antonio Civello. Oh! Va bene, eh, è a Catanzaro e adesso straordinario, questo è un momento straordinario. Ritira il premio Martina Siena per Davide Antonio Civello. Cibo non è uno scherzo, questo è l'applauso del filo perché hai vinto il premio per miglioratore! Ritira il premio Martina, eh! Allora, Martina Siena che fa storie, se deve salire sul palco si ha vinto, ma corre a ritirare il premio di Cibo! Grande! Cosa vogliamo, di, di Cosa vogliamo dire di Civello, Cosa vogliamo dire di cibello? Che non sia già stato visto in uh, Mi piace, è alto. E poi quando corre via si vede che torna indietro alla fine della scena. C'è anche quel momento lì in cui sto torna. Devo tagliare un attimo prima. C'è del genio, c'è del genio. È meraviglioso, è un punto oh, straordinario di cinema vi spediamo posso accedere? viva bene, grazie a Pego il premio per il miglior montaggio miglior montaggio consegna il premio per il miglior montaggio del De Sica 13 Antonio Santi ah e Moreno Comotti ragazzi di Amenic Cinema il circolo cremasco cinefilo palindromo Allora, per l'eccellente qualità tecnica del lavoro svolto e per la grande attenzione ai dettagli, il vincitore è eh? 506. Tira il premio del D.O.P. nella sua intierezza. tutti? Sì, quasi. Qualcuno vuole aggiungere... Agli sgoccioli, consegniamo il premio per la migliore sceneggiatura. Consegna Cisi. Andrea Cisi, prego. Rieccoci. Allora, con grande gioia, per il ritmo serrato, il messaggio, il gioco alternato in realtà a finzione, vince il premio migliore sceneggiatura. Chuck si mira con dei social media. Sale sul palco lo cazzino. Questa volta con anche la carta da portare a casa. Mostrate il premio, mostrate il premio. Vantatevi. Volevo solo smentire che l'ultima cifra che si vede è falsa. È solo una, cor una correzione di montaggio. <ride> esatto, chi lo sa? Lì è stato a letto con... Ciaximira, complimenti, complimenti. Siamo ufficialmente al premio del pubblico è e stata... sale sul palco il presidente di giuria Fossati, sì. Il presidentissimo. Il presidentissimo di giuria? Sì. Eccolo. Premio del pubblico. Per... Allora, vado subito per il premio del pubblico. La motivazione è molto semplice, ha preso più voti che tutti. Ma? con insomma È stata anche una volta lotta con altri cortometraggi con grande piacere 506. tira il premio del D.O.P. Siamo tanti e abbiamo parato, quindi non vale. Grazie. Uscite tutti adesso? No. Escludete tutti. Sì, Direi. tutti coloro che della giuria e dell'Associazione Cremona Ballosa e della gestione del Cinema Filo vogliono sorridere sul palco sono invitati a farlo adesso. Con uno sprint. Con uno spritz, esatto. So. Con... Consegniamo il premio definitivo. Ma prima, Ma prima un applauso a Ilaria Codella. Eh. Eh, e alla grande eleganza, sobrietà, classe e gusto. che per me è più importante eh? è, il miglior cortometraggio. è il miglior cortometraggio per come è stato decretato dalla giuria. Pre Approfitto di questo momento di grande attesa per fare i complimenti a tutti perché è veramente secondo me è stata una serata di grandissima partecipazione a tutti gli autori ma anche al pubblico. A questo punto, il momento più importante, il premio per il miglior cortometraggio che va a Vanna Marchi. Uh -huh. e tira il premio Valdavanchi Okay. <ride> Bene, allora rimanete tutti qui perché naturalmente il primo premio in ordine cronologico dei vincitori del De Sica è la riproiezione del cortometraggio, quindi ora ci rivediamo il corto dei Vannamarchi e mentre io dico queste cose ringrazio, intanto che eh, il Presidente torna in cabina di proiezione e seleziona Vannamarchi, ringrazio la giuria Massimiliano Pegorini, Antonio Sati, Moreno Comotti, Ibrea Sisi, Donini Spaciocchi, Daniela Caizzi, Marco Fossati, Ilaria Codella, Paolo, Paolo stato E siamo forse pronti per pronti prossimo, mandare il conto. Addio. Sì, ciao eh! Ci ciao, salutiamo, ciao Ciao Ilaria. <ride> Aleluia!